Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due nella base operativa, quindi mi raccomando fate bene attenzione a tutti e due i riquadri che vedete nello schermo, perché andremo a fare il glitch e diciamoci, sarà bisogno di un pochino di attenzione da parte vostra, quindi in primis non è necessario avere tutte e due la stessa base operativa. Seconda cosa, dobbiamo avere una Wenger nella base operativa, per forza, sì o sì. Il nostro amico deve salire sulla Wenger con noi e una volta che sarà salito sulla Wenger con noi l'unica cosa che dovrà fare è andare su eh, Avvia GTA Online tramite attività recenti. Per quelli di Xbox One fatelo in mira manuale e fate le stesse procedure invece però di avviare il lettore multimediale chiudete il gioco quindi a questo punto il nostro amico si metterà così per xbox one accetterà il primo messaggio e si fermerà sul secondo per ps4 avvierà eh, diciamo eh, tramite attività recenti gta online e si fermerà in questa schermata a questo punto noi ragazzi che cosa dovremmo fare mentre il nostro amico è in questa schermata dovremmo eh, aprire il menu dell'officina e dovremmo fare la stessa cosa anche noi ragazzi adesso lo andiamo a fare vi faccio vedere meglio vi faccio capire meglio che cosa e come funziona ve lo sto spiegando in maniera più dettagliata possibile ragazzi quindi andremo sul nostro profilo sul nostro, profilo di un nostro amico andremo in attività recenti e andremo a cercare un'attività recente di GTA Online tipo PinkoPank ha comprato un veicolo PinkoPank ha riscosso Natalia oppure sul nostro profilo se abbiamo comprato un veicolo quindi a questo punto cliccheremo su avvia GTA Online però la dovremo avere preparata quindi prima di fare ciò andiamo a il menu dell'officina in primis ci mettiamo su Esci dalla base operativa, schiacciamo per uscire dalla base operativa, doppio tasto PS e avvia GTA Online e il nostro amico, quando noi entreremo in questa schermata, lui uscirà. Dopodiché andremo sul lettore multimediale noi di PS4 e sospenderemo l'applicazione. Chi ha Xbox One dovrà chiudere l'applicazione. Quindi a questo punto ci dirà che GTA è stato sospeso il nostro amico non dovrà fare altro che rinvitarci in sessione tramite party e farà un giochiamo insieme ragazzi a noi ci porterà in un'altra sessione appena ricevuto l'invito del nostro amico l'unica cosa che faremo è rientrare in sessione ragazzi invece per gli utenti di Xbox One riavvieranno il gioco e quando saranno in game rientreranno nella sessione del loro amico anche loro alla stessa maniera né più né meno quindi a questo punto aspettiamo che arrivi l'invito andiamo un pochino in velocità ragazzi e andremo a tornare in sessione quando torneremo in sessione ragazzi noteremo che il nostro amico è rimasto buggato dentro la venger, e ovviamente avrà quella schermata che voi vedete in alto a destra l'avrà fin da subito, quando noi comunque stiamo facendo il glitch all'inizio a questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare start online, attività, missioni un lavoro da titano o una qualunque cazzo di missione che voi vogliate entriamo nella missione e il nostro amico dovrà fare un partecipa a sessione farà un partecipa a sessione, si fermerà sul primo messaggio mentre noi andiamo per uscire dalla, dalla missione ragazzi perché noi dobbiamo uscire dalla missione altrimenti il nostro amico si unirà accetterà il primo messaggio, noi usciremo dalla missione e come vedete il nostro amico gli caricherà la nuvola ma allo stesso tempo gli dirà che comunque eh, non è stata trovata la sessione quindi lo riporterà nella nostra sessione e eh, nella nostra base operativa ragazzi a questo punto il nostro amico sarà libero di muoversi come, come meglio crede nella nostra base operativa e potrà aiutarci a fare il glitch Quindi l'unica cosa che adesso il nostro amico dovrà fare è guidare le nostre auto e metterle eh, al punto tra diciamo tra le rampe insomma no? adesso andiamo a vedere dove ragazzi è il solito vecchio glitch ma penso che molti di voi con questi solo moni glitch questo l'avranno dimenticato solo che questo è l'after patch di quel glitch quindi ci mettiamo in macchina mentre il nostro amico sta salendo premiamo triangolo per scendere come tocca la portiera a questo punto il nostro amico potrà guidare la nostra auto e la dovrà mettere qui ragazzi andrà a mettere la nostra auto in questa posizione in maniera tale da poter creare una situazione di teletrasporto e noi potremo usufruire di questa situazione di teletrasporto come state vedendo Quindi, a questo punto, una volta che ci siamo assicurati che il nostro personaggio si teletrasporta dentro e fuori dalla macchina, sia a distanza ravvicinata sia sulla distanza, cioè dal pallino giallo, usciremo e eh, chiameremo una LGRH8. Una volta fuori dalla base operativa, come ho già detto, chiameremo una LGRH8 che andrà eh, a sostituire la targa del clone che andremo a fare in questo caso non ci serviranno targhe personalizzate perché tutti i nostri cloni avranno delle targhe pulite in pratica quindi eh, l'auto che io adesso andrò a clonare dentro avrà la targa di questa auto qui e quindi non avremo bisogno di targhe personalizzate come ho già detto quindi rientriamo in base operativa dopo che abbiamo fatto questo procedimento e ora ragazzi andremo a fare il glitch adesso vi faccio vedere la targa di questo veicolo giusto per farvi capire e andiamo eh, a verificare il teletrasporto insomma, no? ci mettiamo qui e vediamo se ci teletrasporta quando abbiamo il teletrasporto sulla distanza siamo pronti a fare il glitch era quello che vi dicevo prima aspettiamo che ci compari in alto a sinistra eh, l'uscita dalla base operativa e premiamo X e triangolo insieme ragazzi una volta che saremo fuori dalla base operativa già noteremo che la nostra targa è cambiata e, e già eh, il nostro clone sarà nostro ma mancherà solamente l'ultimo passaggio ragazzi quello di andare a salvare il clone nel centro operativo mobile e poi riportarlo dove volete in un qualunque garage oppure nella base operativa come nel mio caso eh, non ho nient'altro da aggiungere ragazzi spero di essermi spiegato bene e di aver detto tutto un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti! Thank you. Oh shit.